con le sue gallerie e i suoi saliscendi del 1700 per tornare ai tempi dell'eroica resistenza di Torino all'invasione francese. Non sentirti assediato, sei nella fortezza delle tue coinvolgenti emozioni. Lasciale esplodere come una miccia dentro di te. Ora difendi il tuo corpo e quello del partner da un attacco di benessere. I marchingegni che trovi non sono nati per la guerra, ma per la cura dei tuoi sensi. La sauna ti riporta alla temperatura dei giorni nostri. E quando davvero si fa troppo calda, puoi ristorarti nella maxi vasca o nella grande doccia specchiata. Un confortevole giaciglio nell'infernotto sarà il tuo momento di tregua, o la distesa ideale per una notte dalle molte esplosioni. Una terrazza ampia e soleggiata ti riserva il gusto di un bagno estivo affacciato sulla Torino che proprio Pietromicca difese.